Chiara Ferragni, ecco il primo costume per Intimissimi. Il primo costume per lo spettacolo di Intimissimi è stato realizzato e Chiara Ferragni lo mostra con orgoglio a tutte le sue fan. I colori sono pastello e soavi e il design dà l'idea di una leggerezza che viene dal passato ma guarda con sensualità al presente. Chiara Ferragni x Intimissimi in un luogo magico per lei. Da qualche mese Chiara Ferragni si è trasformata da fashion blogger a costume designer per Intimissimi, la nota Maison di lingerie italiana, infatti, ha affidato alle sue mani super glamour il compito di realizzare i vestiti per l'annuale show on ice. A Legend of Beauty. Questo è il nome dello spettacolo, andrà in scena il 6 e il 7 ottobre all'Arena di Verona, un luogo davvero molto magico per Chiara e non solo per la bellezza dell'architettura romana che accoglie da sempre arte e spettacoli magnifici. Per la Ferragni, in effetti, questa location non può che ricordarle uno dei momenti più emozionanti della sua vita, ovvero quella sera del 6 maggio. Che ormai volgeva al giorno del suo trentesimo compleanno. Poco prima della mezzanotte, come nelle fiabe più belle, la bionda principessa sale le scale e viene accompagnata da una bambina di bianco vestita, una specie di fata madrina, sul palco dell'arena. Lì, la accoglie il suo principe. Che non è azzurro ma di vari colori dell'iride visto che si tratta di Fedez, il rapper super tatuato che quest'estate ha scalato le classifiche. Beh, il resto è storia, la proposta di matrimonio più romantica di sempre è stata confezionata ad arte da Fedez all'arena e Chiara era talmente emozionata che quasi si è dimenticata, quel giorno, di rispondere all'importante domanda del suo fidanzato. Mi vuoi sposare? E lei, alla fine, annuito con il capo dorato, sorridendo commossa davanti a 13.000 cuori pulsanti. Ecco che, quindi, tornare all'arena sarà toccante per Chiara, e anche questa volta il carico di emozioni sarà sublime visto che, per la prima volta, vedrà fluttuare nell'aria i vestiti da lei realizzati per i pattinatori su ghiaccio, Dopo alcuni indizi lasciati sui social, ecco finalmente l'immagine del primo costume realizzato dalla Ferragni per A Legend of Beauty. Il primo vestito X Intimissimi è un sogno arcobaleno. Chiara Ferragni mostra finalmente la sua opera prima per Intimissimi, il vestito è semplicemente meraviglioso e notiamo il proverbiale richiamo all'antico che ci aveva promesso. Come i fan più appassionati ricorderanno perfettamente, Chiara aveva rivelato la sua ispirazione principale per la realizzazione degli abiti, ovvero le eroine dell'antica Grecia. In effetti l'abito X intimissimi appare come un meraviglioso peplo, realizzato con una stoffa leggerissima e trasparente che presenta tutte le sfumature dell'arcobaleno, ma in tonalità pastello. L'abito sul ghiaccio sarà una ruota di colori tenui e delicati e la Ferragni mostra anche un segreto, la stoffa è cucita su uno dei reggiseni a balconcino di Intimissimi. Il costume, così, sarà anche molto comodo da portare, poiché la stoffa, leggera, si libererà nell'aria ma rimanendo sempre ben adesa alla lingerie delle pattinatrici. Del resto lo sappiamo. La neo trentenne conosce tutti gli escamotage per esibire look sensuali ed eleganti senza avere problematiche di décolleté, come ha dimostrato in una delle Instagram stories di Fedez con il trucco dello scotch sul seno.